benvenuta a presenza Annabella Coiro benvenuta in questo spazio di donne che costruiscono il futuro benvenuta a casa Annabella Coiro è una studiosa dell'umanesimo universalista, dell'educazione alla non violenza, della comunicazione è stata tra gli ideatori e i fondatori del centro di non violenza attiva di Milano e ha fondato molte altre cose la rete Umana che comprende eh, tante associazioni, tante scuole la casa delle donne di Milano il tavolo per la non violenza del municipio 3 di Milano e si occupa di corsi di formazione per insegnanti, genitori, studenti eccetera tra le sue ultime ehm, iniziative c'è la promozione di la scuola sconfinata per tutti e tutte. E eh, infine è anche una membro dell'Associazione Umanista Internazionale Mondo Senza Guerra. È Orgoglioso anche... membro! <ride> Annabella, tra tutte queste attività, eh, secondo la tua esperienza, quali sono gli aspetti concreti più rilevanti che tu vedi in, in tutte queste cose che stai facendo? Diciamo, mi, mi verrebbe da dire tutti, tutti gli aspetti perché c'è un aspetto personale molto, molto importante e quindi non è indifferente quello che, quello che, che stai facendo per te e per, e per gli altri. Quindi mi verrebbe da dire tutti, infatti li faccio, li faccio tutti con molto entusiasmo. La mia, diciamo, la mia parte, il mio cuore sulla parte del, dell'educazione quindi eh, lavorare soprattutto con adulti per, eh, per dare la possibilità ai bambini e alle bambine di crescere in un, in un mondo migliore perché se gli adulti sono, sono migliori hanno relazioni eh, non violente tra di loro eccetera anche i bambini e le bambine eh, cominceranno ad imparare strumenti nuovi che, che non conoscono per cui il mio mondo è lì è nel, nell'educazione ma anche nel, nel quartiere la possibilità di vedere, adesso stiamo costruendo, eh, ovviamente non sono sola a fare tutte queste attività, eh, sono insieme a tante altre, grazie per la presentazione Anna, ma sono tutte co-ideatrice, co-fondatrice, co, co, co promotrice perché anche la forza è anche questa di non essere, di non essere da sola, siamo tantissime donne, questo è vero, bisogna dirlo, però ci sono anche molte associazioni dove sia donne che uomini sono impegnati nella costruzione per esempio di questa human zone, di questo quartiere non violento, di questo sogno che abbiamo vicino al centro di non violenza. E dove stiamo appunto provando con mano concretamente che cosa significa la solidarietà, che cosa significa eh, tentare delle relazioni tra, eh, tra tutti i componenti del quartiere, quindi negozianti, associazioni, scuole, ehm, cittadini. Ecco, è veramente un'esperienza incredibile, penso che, sia, che, che possa essere per me un'esperienza un di crescita e penso per le associazioni, sento dal clima quando ci incontriamo, che è molto, è molto interessante. Ecco, questi sono i miei due grandi aspetti, l'educazione, quindi la scuola e tutto quello che comporta la scuola e, e la crescita del quartiere, che ha la scuola come all'interno, quindi è sempre tutto intorno a, a, a questo. In realtà non sono separati questi due aspetti, si, si no. capisce? e non sono separati neanche a livello personale, appunto dicevo a livello sociale, cioè quello che certo. poi succede in ciascuno di noi, succede anche fuori, ecco. Certo, però adesso volevo farti una domanda andando un po' più sul personale, ossia che cosa ti ha motivato, cosa ti ha spinto a fare questa scelta di impegno? E che cosa continua a aiutarti a portarla avanti? Perché immagino che ci siano difficoltà, intoppi, non è una scelta così facile lineare. Quindi dove, da dove viene la forza per continuare? Diciamo, Da una parte c'è un aspetto autobiografico ovviamente, io vengo da un paesino piccolissimo del sud Italia, a cui sono affezionatissima, un paesino del Cilento che si chiama San Rufo, e sono nata lì con dei genitori insegnanti che erano anche attivisti. Eh, questa cosa mi ha sempre molto affascinato, anche se poi nell'adolescenza no, come sempre l'avevo un po' dimenticato, in realtà quando io ero bambina ero sempre con loro ed erano degli attivisti sia semplici di solidarietà nel, nel paese ma anche degli attivisti politici cercavano sempre di trovare una modalità per stare meglio per migliorare e mia madre a proposito di donne, mia madre in quel paesino del sud Italia era una donna che diceva le donne sono uguali, sono uguali agli uomini te lo devi ricordare per tutta la vita e questa cosa mi ha, mi ha accompagnato nel tempo no? e quando poi sono arrivata a Milano io vivevo lì, poi sono arrivata a Milano per studiare nel, nel, nel tempo cresceva, cresceva in me e quando poi ehm, io ho avuto una società, una società di multimedia, facciamo comunicazione multimediale, all'epoca era una cosa molto ristretta per pochissime persone e io ero una donna e questa cosa invece era in genere eh, nello stereotipo era una cosa di appannaggio dei maschi quindi quando noi andavamo negli, negli incontri, mi ricordo insieme al mio socio, quando si parlava di software o di internet giravano lo sguardo e guardavano solo lui perché lui era maschio questa cosa mi il no? mi dava una, una, certa, una certa rabbia per questo stereotipo sciocco, perché poi invece io ero altrettanto competente come, come lui. Così da lì, ecco, mettendo insieme tutta questa parte sugli stereotipi, mettendo insieme un incontro importante che io ho avuto durante la mia vita che è, la, che è stato con, con gli attivisti del, del movimento umanista, ho capito che c'era qualcosa che potevo fare, c'era cioè qualcosa di importante che potevo fare per la mia vita e mettere insieme tutte le competenze che io avevo eh, nel campo dell'imprenditoria, dell'organizzazione, della comunicazione, metterle insieme a tutto quello che poteva servire per la diffusione della non violenza, della, eh, della promozione, della non prevaricazione, eccetera. Questo autobiografia. <ride> Beh, in realtà c'è un argomento che invece mi spinge tutti i giorni a continuare, che è un argomento di Um, come, dire, come una forza che ti spinge, qualcuno lo chiama il proposito, è come una forza che ti spinge a continuare perché da una parte perché ti dà piacevolezza, gradevolezza, non so, e, eh, ti completa, e dall'altra parte è come andare incontro a quello che tu vuoi fare, quindi non, non puoi non farlo e questo ti permette di superare, di superare tante, tante difficoltà, e a volte appunto sei vacilli, no? però poi ci sono le persone intorno a te che magari hanno, in quel momento hanno più forza di te e io mi appoggio, mi appoggio su quello e per me è importantissimo. Eh. Certo, la, la domanda è fatta a tema, sappiamo bene com'è importante la forza di un insieme con cui si lavora, non, non è soltanto una questione isolata, però è importante anche questo aspetto più personale. Sì, e c'è una parte anche del, eh, diciamo, in, che quando tu agisci in questo modo non violento, anche quando faccio formazione, quando parli di questi argomenti, nel, nelle altre persone succede qualcosa, non, non necessariamente qualcosa no, di, di, di gioioso, ma succede qualcosa di interessante che, che, io, che io vedo e che quindi anche per me è importante, per cui queste persone lo sentono importante, e io cresco insieme a loro questa... No, è un insieme, è. appunto, la rete, la persona, il, è quello che succede, no? Questa sì, umanità no? che sprigiona. Bene, finora abbiamo parlato un po' del passato e del presente. Eh, questa serie di interviste si chiama Donne che costruiscono il futuro verso una cultura non violenta. E quindi potresti descriverci un po' il futuro a cui aspiri? <ride> no. Innanzitutto grazie per stare in questa, in questa serie di donne che costruiscono il futuro e spero di, di poterlo fare. Però su, su questa cosa del futuro e prima di dirti come vedo il, il futuro voglio fare un, una, piccola, una piccola parte che mi colpisce sempre molto. Quando si parla del futuro c'è come una specie di blocco a non non desiderare qualcosa di migliore, perché c'è come un pessimismo diffuso, no? del non sarà, non sarà possibile, non, non, non, l'utopia, non si potrà fare, no? e quindi si blocca questa modalità di costruire quella che è la tua vita, quello che tu vorresti fare, no? considerando che vorresti fare delle cose che, che ti piacciono, che potrebbero piacere alla, al mondo. Ecco, io vorrei parlare di questo principio del, del sorgere del, dell'improbabile. Io mi fido dell'umanità, c'è come dice Morena appunto, in, in, ci sono momenti in cui questo improbabile sorge nonostante si pensi che tutto sia tremendo e così come in questo momento no, di, di, di pandemia non avremmo mai detto, non avremmo mai potuto credere no, che, che, che un giorno ci saremmo trovati in questa situazione e invece ci troviamo, così come guerre che si pensavano, eh no, sarebbero durate per anni, poi improvvisamente, improvvisamente, grazie anche a tante persone, sono, eh, sono, invece, mh, sono invece finte e così come tanti anni fa, quando io parlavo di non violenza, ormai 18, 20 anni fa, non so più neanche quando, quando parlavamo di cittadinanza globale, eccetera, erano cose stranissime. Oggi invece ci sono nelle legislazioni europee, nella legislazione italiana. Ecco, io non so se qualcuno... Nel passato no? aveva questo sogno, l'ha sognato insieme a noi e quindi oggi ci sono nelle leggi. Oppure se semplicemente c'è quel principio della rigenerazione dell'umanità, no? che a un certo punto comunque va nella direzione di, eh, di migliorarsi in qualche modo. Quindi mh, io non so se la, il lavoro che, che si sta facendo per costruire effettivamente no? cambierà il futuro, però quello che certamente cambia la mia vita di tutti i giorni io ho come un faro davanti a me che è quello appunto del, eh, del superare il, il paradigma vendicativo un paradigma patriarcale no? violento di questa, di questa società che, e non per metterne uno matriarcale ecco, per tornare all'argomento delle donne ma invece metterne uno che possa davvero farci riconoscere in una, in una nazione umana universale ma le, anche nelle cose semplici non è un Uh, è un'immagine molto lontana, però tutti i giorni questo si può fare, a partire per esempio dall'educazione, dal gesto quotidiano, dal riuscire a stare meglio quotidianamente. Questo è, un, è come un faro, la scelta della non violenza, cioè scegliere tutti i giorni e tutti i momenti. No? E un po' nella speranza dell'ubuntu, del, di questa filosofia abbandonata, della, questa filosofia del, eh, africana, del io sono perché noi siamo. Quindi c'è cioè, come un errore di calcolo no? che si pensa che la, la, eh, ricevere sia più che dare, come, come diceva uno dei, dei miei maestri che mi hanno aiutato nel, nel tempo, e invece questo percorso dove davvero si, si può ricucire questo tessuto sociale è il mio faro, io vado in quella direzione, non so se questo aiuterà, non aiuterà, che cosa succederà, se davvero costruirà il futuro oppure no, però io ci provo, ecco è quello che vedo che mentre ci provo chi è a fianco a me e chi è con me, quando ci proviamo insieme abbiamo comunque una sensazione Piacevole. Ecco, è questo, è questo mi consola e mi spinge a fare altro. Certo, grazie. Grazie Annabella per aver condiviso voi. con noi non solo le tue esperienze, ma anche delle aspirazioni, delle speranze molto profonde, che sono sicuro risuoneranno in altri. Già risuonano in me, ma sicuramente anche in molti altri. Eh, quindi, e io... grazie ancora. E, e io devo no. ringraziare Presenza perché è il mio, è il mio compagno di tutte le mattine insieme al quotidiano, cioè Presenza, per cui grazie <ride> tantissimo per aprire il mondo in questo modo. Grazie moltissimo. Bene, sono e grazie a te. Super grata. A voi.